di crescita allora ancoraggi allora possiamo avere un ancoraggio unico no, non è quello che consiglio io però avendo un ancoraggio unico possiamo fare lo stream walking possiamo avere un falso scopo o avere un kapshooting adesso vediamo cosa vuol dire oppure avere ancoraggi multipli quindi anziché correre sulla corda corriamo sul volto una volta eh, insegnavano così solo sotto cocca poi si variava sulla faccia. O addirittura può, può esserci un connubio tra le due cose e vediamo che molte scuole arceresche dicono che è meglio, a modo mio, a modo, al mio modo di vedere ma fusione di più metodi, perché una volta si pensava che era estremamente difficile valutare le distanze, quindi essendo estremamente difficile valutare le distanze eh, si pensava io miro sempre un pochino più in basso, utilizzo la parte più rettilinea della mia parabola e minimizzo l'errore di valutazione. In effetti poi eh, vedremo come con la giusta metodologia siamo in grado di eh, valutare come con facilità le distanze, anche perché nel 3D dobbiamo valutare solo fino a 30 metri e nel tiro di campagna possiamo valutare con la precisione di un metro, perlomeno fino a 40, quando nel tiro di campagna la maggior parte delle distanze, anche nel tiro di campagna, è sotto i 30 metri. Allora intanto vediamo l'ancoraggio unico che è quello più utilizzato dagli arcieri di alto livello. Intanto come vantaggi ha una postura costante, riferimenti costanti e migliore ripetività. E già questo mette tutti d'accordo perché anche se ci sono degli svantaggi, cioè che devo correre sulla corda, che ho problemi di tuning, perché ovviamente se non è un diverso passaggio avrò un diverso allungo, quindi una diversa messa a punto e le lunghe distanze difficili da raggiungere. Mi bastano questi, questi vantaggi per tralasciare tutto il resto. Comunque tutto il resto lo vediamo. Quindi anche la facilità di raggiungere l'ancoraggio in maniera inconscia che è la cosa più importante. Siccome io non devo pensare dove mettere il dito medio e il dito indice, comincio già dalla pretrazione a entrare in modo inconscio e quindi già a raggiungere in modo solamente con la memoria muscolare dei torsani, ci faccio l'ancoraggio, ok? Falsio scopo, addirittura il falso scopo, una volta era persino, era persino facilitato, comunque si guida in un punto per colpire altro e questo entra poi in gioco il gap shooting. dove si usa in campagna dove si utilizza di più il falso falfoscopo no? tutti ve l'hanno insegnato chi ha fatto il tiro di campagna è nei pidocchi e oh, negli occhiani, dove si usa di più perché specialmente nei pidocchi nei pidocchi sconosciute per l'arco nudo del visuale a 20 cm sono tra 5 e 10 metri okay? se noi tiriamo con lo sling dei 15, 16 o 17 metri dipende dall'ancoraggio sempre nell'uno basso da 5 a 10 metri siamo sempre nel giallo. Ok? Se noi miriamo sempre nell'uno basso con lo string dei 15 metri, a volte 16, a volte 17, e miriamo con la punta nell'uno basso, da 5 a 10 metri, sempre nell'1 basso, siamo sempre nel giallo. Provare per prenderlo. No, uno, dice, uno che non lo fa mai, dice ah, non è possibile. È possibile, perché utilizzo, adesso che parliamo dell'Obo, ve, ve lo faccio vedere bene. Riduce di string, è appunto più facile, compensa la valutazione, svantaggi di... già gli svantaggi già ci lasciano perdere. Uh, il, falso, il gap shooting ancoraggio variabile vuol dire che io ho tre string e poi corro sul viso o utilizzo gap shooting quindi posso avere tre possibilità quindi pochi ancoraggi ad esempio solo l'ancoraggio dei 10, 20 e 30 metri quindi lo string è 10, 20 e 30 metri poi faccio o faccio gap shooting o corro sul viso però anche lì è possibile farlo, però ci togliamo tutta quella attività subconscia che abbiamo costruito e che ci rende il tiro molto più preciso. Abbiamo visto che in modo subconscio il tiro è molto più preciso. Quindi dobbiamo, anche se abbiamo degli svantaggi, dobbiamo attivare di più queste soluzioni, che non delle soluzioni tecniche. possono anche essere dei compromessi come due ancoraggi, distanze lunghe e distanze corte, associate a stream walking e falso scopo. Ovviamente allora dobbiamo fare attenzione quando decidiamo di tirare a 5 metri di basso e non mirarleggiamo, se lo facciamo un alto. E capita. Gap shooting, l'attenzione mantenuta sul bersaglio beh, questo è di solito quello che fa il lombò. La tensione è mantenuta sul bersaglio mentre in seconda visione si guarda la freccia e in maniera più o meno conscia si calcola la distanza tra la punta e il punto di impatto. E' quello che io ho trasportato, non solo, anche le revisi, ho trasportato sull'arco nudo, e cioè la tensione è mantenuta sul bersaglio mentre in seconda visione si guarda la freccia in maniera più o meno conscia si calcola la distanza tra, il punto tra, tra la punta e il punto di impatto più o meno conscia molti tiratori istintivi non buono si rendono conto di farlo ma il loro cervello si sì, calca anche se pensano di non mirare hanno attivato delle funzioni nel loro cervello che in modo subconscio attiva questa percezione di differenza tra punta e punto di impatto quindi sulla verticale in modo tale da utilizzarla in modo da far combaciare le cose con il punto di impatto chiedete pure lo stesso è stiamo giocando a paracanestro eh troverei eh? il palacanestro palcanestro senza collocare le distanze certo ma lo vediamo qua no? ad esempio se noi a 25 metri normalmente si trova un ancoraggio tale un po' come funziona nel 3D fina, per che è molto più semplice si trova un ancoraggio tale che io tirando a 25 metri vado nel centro metti 22 metri sarebbe la soluzione ottimale però in queste, in questo esempio mirando nel centro, mirando sempre con tutte le regole che abbiamo visto prima a 25 metri, se l'animale ha 25 metri, io ho il bersaglio o quello che vogliamo, e a 25 metri vado nel centro. È. è logico che se il bersaglio ha 30 metri, la punta la posso vedere sulla schiena. Se il bersaglio ha 20 metri, la punta la devo vedere sulla faccia. Se il bersaglio ha 15 metri, sulle ginocchia. Se il bersaglio, è così via. consciamente o inconsciamente che sia. Molti tiratori effettivi non si rendono conto di farlo, ma qualcuno deve farlo. Qualcuno, anche se dentro di noi, nella nostra mente, è in grado di farlo. Ecco perché anche i tiratori lombò è preferibile avere una strategia più concreta rendere più concreta questa istintiva, e cioè fare le prove pure, in modo da dare più informazioni possibili al cervello affinché il nostro soccorso sia ancora più preciso di quello che è, di quello che è già con l'istintività. Anche se uno ha un'istintività innata, la può perfezionare. Come la può perfezionare? Intanto valutando la distanza. Anche un tiratore l'ombo è bene che valuti la distanza perché è bene che valuti la distanza? è bene che valuti la distanza perché è una variabile è una variabile che ci può comunque sfavorire nel tiro quindi è bene che anche il tiratore lombò valuti la distanza indipendentemente che poi consciamente posizioni la punta della freccia in modo opportuno anche se non lo farai consciamente è bene che, si renda, che il nostro cervello si renda conto prima a che distanza può essere, perché? nel tiro di campagna è molto più difficile perché conosciamo i range nessuno ha problemi con le, le regole del tiro di campagna mi auguro di no sappiamo in che range ci sono i bidocchi in che range ci sono gli occhiali i carenci sono di 60 cm e i carenci di 80 cm. Nel 3D io voglio vedere in un bosco buio se io faccio una sagoma leggermente identica ma leggermente più piccola qual è quel tiratore istintivo a cui non riesco a eludere la sua attività, attività istintiva, è impossibile, perché se io metto un animale più piccolo sembrerà più distante, è inutile, se lo faccio identico denti è, è, ed è così, ecco che allora capa e sangue freccia non posso andare lì e istintivamente tirare come tante volte vedo fare, e no, e se l'orso è uguale ma più piccolo, e ce ne sono tre tipi, e se le caprette sono, sono più piccole, fermi ogni piazzola è un rebus da risolvere cominciamo a risolvere questo rebus a capire in che regge può essere quell'animale dopodiché metto in atto tutta la mia istintività e la mia mira sul coscio quello che dicevi prima della teoria della mira? certamente, sempre, sempre con quelle regole ma sempre con quelle mi ah, è finito la questione della mira di mantenere focalizzato il centro tu devi colpire il secondo piano certo ok ma è che i gaifiuting dove tu copri il centro come copiare allora, tu la punta la metti sopra no? quindi in teoria non vedi il centro vabbè lo vedi prima vedi prima dov'è e metti la punta in moto con la tua tu. no, eh? la cosa della vabbè se proprio lo è coperto alle volte può capitare le volte si deve piegare leggermente l'acqua per poter avere una visione anche della via, e se no, in quel caso lì, se non puoi proprio vederlo, non lo puoi vedere, è tutto, tutto a capo. Ma non lo vedresti comunque, no? Trovati un altro punto in cui anche lì l'esperienza, la pratica, la fa da padrone. poi per te che dici per vedere, certamente, certamente, io sono d'accordo nel mio piccolissimo sono... però di loro non c'è quasi nessuno lo utilizza però sempre di più sì, vedo di utilizzare il cerchio sì. come punto di mira perché fa sì che se tu copri così fermo il cervello tende sempre sì, a, certo. a farti spostare il punto di mira per far guardare ferro il cerchio io lo guardo attraverso e ti dà una stabilità a sì, ma... questa teoria qua è assolutamente lui te la spiega, adesso se leggi il libro eh, è assolutamente eh, dei, dei fondamenti. Ah, lui sì, è un ah, marcello, un tecnico portante. Sì, ma se questo lo possiamo trasportare oh, su, su tutti i teorianti, eh, però il discorso è, è molto. se tu leggi il libro ti, ti convince assolutamente della modalità di, della sua teoria. Però poi guardi nel mondo sulle linee di tiro, non ne vedi uno solo cerchietto parliamo di un altro, cioè, poi va okay. Però, sempre di più, vedo dei ping belli grossi. che sì. esatto. Va bene, va bene. Aspetta, ancora due o tre cose. Allora, fondamentale anche qua, ripetiamo quello che abbiamo detto, è la ricerca del punto zero punto bianco, cioè la distanza tra quale e la punta della freccia è esattamente al centro certo sì. di sì. io consiglio nel 3D di due metri, purtroppo bisogna spostare l'ancoraggio, quasi sempre un pochino più in su. Cioè, queste cose le abbiamo già detto, queste cose le abbiamo già anche detto, quando percepisce le sensazioni che visione sensoriale, lascia sentire soltanto sulla base di fatti eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che abbiamo visto, abbiamo visto anche l'autodisciplina. Ah, finiamo questo, poi facciamo una pausa. L'ombò: arco dritto, arco inclinato. A volte si sente dire questo, ma no? normalmente, siccome la disciplina l'ombò. La disciplina arco istintivo che viene chiamato Arco di cuore, avviene da un'altra federazione dove eh, per retaggi eh, antichi, fra per dire, nei quali tutto era finalizzato alla caccia. Quindi, se parliamo della FIAC, ad esempio. Federazione Italiana Arcieri Cacciatori, è nata così la FIAR del 1983, cioè 300 arcieri fitarco si, sono, si sono, sono, sono staccati, da cui voi forse non lo sapete, ma era obbligatorio avere la licenza di caccia. Quindi, nel primo anno di attività della FIAR, uno poteva essere socio FIAR solo se era anche cacciatore, giusto appunto perché l'attività era destinata solamente ed esclusivamente alla caccia. Quindi le prime gare, galette che si facevano erano solo allenamenti finalizzati alla caccia. Infatti la federazione si chiamava Federazione Italiana Arcieri Cacciatori. Poi ovviamente con i numeri che si sono evoluti e la caccia, i numeri sono saliti e la caccia non è diventata di, di, di buona vista quindi non è più immediatamente, quasi immediatamente la licenza di caccia non è stata più obbligatoria, e anche i libraggi, perché una volta i libraggi dovevano essere minimo 40 libri, da 40 libri in su, non poteva esistere niente sotto le 40 libre, per un motivo semplicissimo, perché siccome se tutto era finalizzato alla caccia, dovevo montare delle punte da 250 gradi, minimo, da 250 a 300 gradi, voi capite che con delle punte da 250, con le lame ovviamente, da 250 gradi l'arco doveva poter avere, per avere uno spagnolo adeguato, alla freccia deve essere super rigida e quindi doveva, doveva avere per forza una, un libraggio adeguato a passare il povero di Paletti. E quindi per ragionamento doveva essere così. Poi ovviamente salendo i numeri della gente che voleva giocare, divertirsi e gareggiare è scesa l'attività venatoria e si simula solo più l'attività venatoria e raramente si fanno gare con le punte, esistono ancora queste gare che si chiamano Roving dove qualche freccia si tira con la lama, ovviamente se si usano le stesse frecce è un disastro perché le punte, le lame sono pesanti. Detto questo, i retaggi che il lombò da un po' di tempo, ormai non più, perché ormai si è consolidata anche in Fitarco l'attività, lombò moderno, i primi retaggi dal 2006, 2007, 2008, 2010 erano tutta gente che proveniva dalla Firma. I lombò non, non, non esistevano in Fitarco. Quindi era tutta gente abituata a essere istruita come simulazione velatoria. Quindi quindi tutti nella boscaglia, e nella boscaglia come si tira? Si tira in questo modo qua. Soprattutto in giro, o comunque acquattati. Questo movimento di tiro è esclusivamente un movimento venatorio, Non è un movimento biomeccanico. Ok? Abbiamo visto, quali i movimenti. la tecnica di stira standard del, modo, del mondo, del modo, è fatta in un certo modo. Questa è una danza di simulazione venatoria che per carità è benissimo di una, una simulazione di tiro e di caccia. Quindi la prima cosa che voi avete visto di un lomo è che aveva l'arco inclinato. Ovviamente è 100.000 certo volte meglio avere l'arco dritto che l'arco inclinato, però molto spesso è obbligatorio avere l'arco inclinato perché la conformazione Enzo Lazzaroni è stato campione europeo insieme a me nel 2008 in Spagna utilizza ancora meno di così ma utilizza ancora l'arco inclinato non c'è nessuna ragione al mondo di farlo nessunissimo per un arco di questo tipo dove la finestra ti, ti permette di vedere eh, la punta della freccia però ha cominciato così e continua così ci sono certi logo però dove non dove non hanno finestra, ecco questo è con Razier uh, scuola che è stato un po' il primo no? Giorgio Botto a innescare a far vedere che effettivamente la robot così funzionava e funzionava anche meglio e lui stesso ne ha dato, ne ha dato prova Pontremolesi, anche, anche Pontremolesi, Marco Pontremolesi, grande, grande arcello romano, il più grande d'Italia, eh, tirava con l'arco inclinato. E adesso tira con l'arco dritto. Provenienza FIA totale, è un, è un Fiat da vent'anni. Da cosa dipende la scelta? Dai parametri costruttivi dell'arco, dall'abbinamento arco freccia, dalla tecnica di tiro e dalla linea di pensiero e scuola marceristica. Se lo sospendiamo se tu sei al punto. Dovrei... Sì, no, non sì, Vedete che dipende anche dalla costruzione dell'arco, ci sono archi che se non, non lo pieghiamo un po' e non pigliamo la freccia si ci sono rovinati. Ormai le tecniche costruttive del logo, Moderni che permettono di essere utilizzati come un racconto. Ci perde un po' la bellezza del tempo, no? però se facciamo uno sport, stiamo le regole e dobbiamo farti tutto per far cento. Boh, la messo punto.